nel giorno numero 7 che è sulla falsa riga del precedente in cui... In questo caso l'agente inquinante che, che, che si è considerato è quello prodotto dal, dalla combustione non industriale, ovvero gli impianti eh, civili per il riscaldamento. E gli inquinanti sono soprattutto di nuovo il particolato atmosferico, ma anche i composti organici volatici, il monossido di carbonio e in parte anche l'anidite carbonica, quindi uno dei componenti dei famigerati killer e eh, i gas clima alteranti. Tra l'altro su questo voglio dire che in merito alla concentrazione di, di CO2, proprio sabato c'è stata una riunione dei, dei ministri dell'ambiente della Comunità Europea e sono state riconfermate gli orientamenti in merito alla volontà di abbattere eh, questi, queste concentrazioni di CO2 e il, entro il, 2000, il 2050 e la percentuale è passata dal 40% al 55%, quindi un'intenzione che poi sarà riconfermata, immaginiamo, nelle sedi opportune sempre della Comunità Europea. Fatto questo breve inciso, tornando al piano di risanamento della qualità dell'aria della regione Lazio, in questo, per, questo, per quanto riguarda questo tipo di inquinante dovuto al riscaldamento civile, uno dei provvedimenti importanti richiamati dall'aggiornamento è il fatto di eh, prevedere, prescrivere nei, capilo, nei capitolati d'appalto di fornitura di calore sottoscritti da enti pubblici, e prevedere che venga dichiarata la classe energetica dell'edificio dell e per classi energetiche uguali ed inferiore alla classe D si prevedono anche quell'intervento di risparmio energetico me, mediante azioni sull'impianto o sull'ivorico edilizio o l'attestato di prestazione energetica è qualcosa che tutti conosciamo no? è, diventato, è diventato famoso allora quando già da anni ormai è stato prescritto che in tutti per esempio in tutti i, i, i contratti di compravendita delle abitazioni mh, sia obbligatorio quindi è qualcosa che che i notari adesso chiedono, altrimenti è inficiato l'atto di compravendita. O non che sia attualmente una novità, perché il, già il decreto legislativo del 192 del 2005, che è un po' la Bibbia per quanto riguarda la normativa italiana che disciplina la materia, ehm, prescriveva che laddove c'è un soggetto pubblico che, ehm, che affidi gestione di impianti termici di edifici pubblici, debba essere predisposto l'attestato di prestazione energetica. L'attestato di prestazione energetica è un documento importante perché fa una fotografia delle, delle caratteristiche energetiche dell'edificio. Tra l'altro in una sezione di questo documento c'è proprio l'indicazione degli interventi migliorativi, cioè è obbligatorio indicare anche quali sono i possibili interventi per ottenere delle classi energetiche migliori, quindi le commentazioni, la sostituzione del, degli impianti e via discorrendo. A volte per poter fare un sano e corretto e valido attestato di prestazione energetica occorre premettere un, un, una diagnosi energetica, che è un'altra azione molto importante perché entra nel merito del, delle caratteristiche dell'edificio e quindi arriva a meglio indicare quali potranno essere gli interventi migliorativi futuri. Detto tutto questo, noi sappiamo che la nostra amministrazione ha affidato appalti di fornitura di calore per riscaldamento di edifici, nonché appalti per la manutenzione e la gestione degli stessi impianti di riscaldamento a servizio legale tali edifici. E fra l'altro, noi sappiamo, tutti i commissari della Commissione dei lavori pubblici sanno che c'è tutta una, una campagna di sostituzione delle vecchie caldaie con nuove caldaie a condensazione, nonché implementazione laddove è possibile di sistemi solari, quindi pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria, quindi qualcosa si sta facendo. Allora, detto tutto questo, vado a leggervi il dispositivo. Quindi. Che è questo? L'Assemblea Capitolina impegna la sindaca alla giunta affinché tutti gli edifici di proprietà comunali nei quali viene erogato il servizio di riscaldamento degli ambienti vengano dotati di attestato di prestazione energetica qualora ne fossero privi. Ma non solo, poi chiediamo che per la redattazione la redazione di detti attestati e per lo sviluppo delle eventuali diagnosi energetiche laddove necessario si valuti anche la possibilità di sottoscrivere convenzioni con le categorie di professionisti abilitati e titolari. di emettere certificazione di prestazione energetica e per le relative spese, nonché per quelle sostenute per gli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti termici a servizio degli edifici si valuti anche la possibilità di attingere agli eventuali incentivi erogati dallo Stato. Quindi con queste due eh, indicazioni del dispositivo si richiama anche per quanto riguarda gli incentivi quanto già indicato dal signor Federico del Fareverde, lui ha citato il conto, il conto termico e ha ragione, è uno strumento importantissimo, molto disatteso dai comuni, ma non è solo un problema romano, è un problema di tutti i comuni italiani, questo, questo è un incentivo maltrato. digerito e mal usato e invece deve essere usato. Nonché ho indicato la possibilità di sottoscrivere convenzioni con le categorie di professionisti abilitati e titolati perché così in questo periodo di emergenza sanitaria e tragico di sofferenza economica diamo anche un aiuto. tutte le categorie che possono essere coinvolte in, nel risollevare l'economia nazionale. Grazie Presidente.